Ciao, sono Simone e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un unboxing di un piccolo robot prodotto dalla IliGo che sta in piedi da solo e non casca mai. Vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. Oggi vediamo l'unboxing e in futuro farò una serie di video sulla sua costruzione, programmazione e eventuali modifiche che possono essere fatte per migliorarlo o aggiungere semplicemente qualche funzionalità che al momento manca. Mi raccomando, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti. E buona visione! Bene, procediamo allora all'apertura del pacchetto. Come vedete si presenta in un pacchetto giallo carino. Ed ecco qua. Il robot finito dovrebbe essere fatto così e come vedete è un ottimo regalo per Natale, quindi capita fagiolo, vi lascio il link per l'acquisto, siete ancora in tempo per prenderlo per Natale. Io sarei molto contento di ricevere un regalo del genere, ad esempio. E apriamo. Ed ecco qua. allora vediamo la scatola cosa contiene partiamo dal tutorial per l'assemblaggio come vedete ci sono i vari pezzi e tutti tutto il contenuto è in inglese ma diciamo che le immagini sono molto esplicative fanno capire bene cosa va messo, l'arduino nano, la eh, posizione, insomma decisamente fatto molto bene molte pagine e come vedete c'è anche proprio fatto bene perché oltre vabbè, a scrivere dove vanno tutti i sensori c'è anche cosa fanno, c'è anche scritto cosa fanno i vari pezzi ad esempio vi mostro e il battery box serve per l'alimentazione e questo per, la, per il motore per determinare per trovare il movimento per determinare la distanza degli ostacoli frontalmente insomma misurare la, la velocità ci sono un sacco di come vedete spiegazioni come cambiare le modalità del robot Appunto come vediamo le sue modalità sono seguire credo un oggetto in movimento, evitare gli ostacoli, Ah, e appunto l'auto follow, follow mode è in avanti e indietro per fare una modalità per cambiare colore della luci frontali. In modalità in stand-by per fermare tutti i movimenti. Insomma, poi c'è un'applicazione per poterla controllare ed è molto carina. Quindi, in sostanza, è come dicevamo, un robot basato su Arduino da assemblare, quindi ci sono. Tutte le istruzioni per farlo, è un robot con varie modalità, mh, seguire ostac evitare ostacoli, seguire mh, oggetti in movimento, e, mh, ha la possibilità di stare in piedi, appunto su due ruote, non cadere e ed è espandibile. Quindi istruzioni, vediamo il contenuto della scatola. La scatola contiene <ride> varie scatoline, è una matriosca, partiamo dalla prima. I pezzi del robot, poi come vi dicevo qui abbiamo la descrizione di tutti i pezzi, i motori delle due ruote, varie viti, eh, connettori, distanziatori, sensore di rilevamento ostacoli, quello sonar, abbiamo visto in un video precedente, cercatelo sul mio canale. Questo, non vorrei dire stupidate, ma dovrebbe essere quello, l'accelerometro, controllo. esatto batterie pezzi sempre del robot e l'altro pezzo penso siano ecco dovrebbero essere questi i quelli per collegare il motore alle ruote e la barra davanti questa Immagino per portare oggetti piccoli, come vedete in legno, carino, o cartone, no in plastica, <ride> e ingranaggi, ingranaggini viti. Vediamo l'ultima scatola grossa, che contiene tutto il resto. allora. La, è già tutto collegato da notare e vediamo che c'è non so se si riesce a vedere spero di sì la scheda è con Arduino Nano e i controllori le ruote belle grosse porta batterie cavetto per collegare Artuino e caricare il programma, questo credo sia la batteria del motore o il contrario. Poi controlliamo cacciavite, quindi è tutto incluso da notare e vari collegamenti. Controllo un secondo. Ah, scusate, ho visto adesso. Questo è l'alimentatore e da notare che viene fornito anche, essendo che le batterie sono batterie ricaricabili, quindi non c'è un consumo di pile infinito, e c'è anche il caricabatterie, quindi perfetto. Quindi prossimamente proveremo a costruire questo robot, programmarlo e modificarlo. Anche oggi siamo giunti alla fine di questo video, se ti è piaciuto mi raccomando lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Se hai qualche consiglio lascia un commento e alla prossima!